Grazie Presidente, anche meno visto che l'intervento eh, eh, che sto facendo adesso va ad integrare e comunque a completare eh, l'intervento che avevo insomma, iniziato la, nella giornata di ieri su questa delibera. Quindi ero rimasto nel disegnare, ricordo molto bene, eh, questa delibera. Diciamo, eh, fa una fotografia di due momenti storici di questa, eh, di questa città. Da una parte eh, va a fotografare un po' il passato eh, ante 2008 eh, nel quale eh, le amministrazioni che governavano all'epoca eh, possiamo dire sicuramente eh, il si ecco, la loro, la loro lascito ehm, alla città quindi nel 2008 è stata la ricognizione poi, che, cioè, stata della massa creditoria e debitoria insomma, del famoso debito. Di Roma. Poi, eh, per carità, eh, fa, parte, fa parte della storia, poi le responsabilità e tutto il resto saranno altri soggetti a doverle determinare non certo noi, però quello è una fotografia eh, che ci lascia insomma, eh, abbastanza chiara, un'immagine di, eh, di giunte e soprattutto parlo diciamo, dei dieci anni precedenti al 2008, quindi insomma eh, stiamo parlando soprattutto di giunte eh, e di eh, consigliature eh, insomma, orientate verso il centro sinistra, facevo riferimento insomma, al, ai, a Veltroni e a Rutelli, quindi di fatto, salvo che il Partito Democratico non voglia disconoscere. Insomma, queste figure sicuramente una responsabilità insomma un po' almeno quantomeno politica prendiamo cioè una, un, le scuse alla città di aver lasciato insomma eh, quantomeno tutti questi miliardi qualcosina io eh, lo, lo, lo proverei a fare poi eventualmente eh, voi insomma siete liberissimi anche di non eh, di non farlo di ritenere magari che in realtà avete lavorato bene operato bene però di fatto la fotografia al 2008 ce l'abbiamo in modo chiaro. Questa delibera al tempo stesso fa una seconda eh, fotografia eh, di quello che accade nel 2008, cioè del momento nel quale la città eh, si sveglia e l'amministrazione che entra, entra insomma, a, a governare la città si ritrova sicuramente a una situazione eh, debitoria molto complessa eh, e al tempo stesso a fronte di una normativa nuova che è quella appunto che ha visto l'introduzione della gestione commissariale e quindi dello spacchettamento, lo dico per semplificare anche per chi ci ascolta, insomma, di una sorta di good company e bad company per il bilancio di Roma Capitale, ecco, in quel momento eh, la Amministrazione è tenuta eh, a fare una ricognizione appunto della massa eh, debitoria e creditoria e in quel momento e quindi su questo libero diciamo il, la, le, le forze politiche fino al 2008 del centro-sinistra in quel caso invece governava il centro-destra e quindi l'attività di ricognizione della massa mi pare di capire che secondo la, eh, eh, la delibera insomma la pronuncia della Corte dei Conti insomma eh, da quel momento in poi eh, ci sono stati sicuramente dei disallineamenti, cioè già il fatto che una città spesso questo valore, questo montante insomma, del debito eh, continua eh, ancora oggi a distanza di 11 anni dal 2008, continua un po' a ballare e, e sicuramente è un problema politico che si riversa eh, sulla città e oggi si riversa in Assemblea Capitolina, quindi io dico sia al centro che al centro-sinistro, comunque a quelle forze che eh, sicuramente Salvo ripeto che disconoscano e dicono no no ma noi in realtà facciamo parte di un'altra storia e quindi quelle consigliature non, non fanno parte insomma della nostra eh, visione o d'altro, insomma eh, quantomeno iniziamo a dare eh, e a rassegnare un po' insomma delle, delle scuse no, alla cittadinanza anche perché... E, e, e qui mi voglio mettere anche dalla parte degli uffici insomma, e dei dirigenti che sicuramente non è stato facile e che ha, anche oggi non è facile dover gestire eh, questo eh, continuo eh, rimpallo tra gestione commissariale da una parte e bilancio di Roma Capitale dall'altra, quindi sicuramente non è un'attività semplice anche perché dal punto di vista giuridico insomma, la gestione commissariale anche se fa parte insomma, delle esperienze tradizionali eh, del, dell'ordinamento giuridico italiano però per Roma Capitale c'è cioè una disciplina d'oc insomma un po' un unicum e quindi sicuramente io mi aspettavo insomma su questa delibera a livello politico ripeto non tanto dal punto di vista poi amministrativo, contabile, quello sono altri soggetti però dal punto di vista politico io mi sarei aspettato il centrodestra e il centrosinistra che dicessero questo. Guardate effettivamente questa delibera eh, che arriva nella, che presentate tra l'altro ho già detto che è stata insomma la si è determinata quasi un mese fa su questa delibera, quindi insomma c'è stato tutto il tempo di scaricarla dal SIGEP, leggerla studiarla, secondo il mio punto di vista poi insomma ognuno ha dei tempi sicuramente diversi eh, e i dibattiti insomma sono diversi però io mi, mi sarei aspettato da parte vostra un'azione un po' più politica di responsabilità, cioè eh, dicendo alla città guardate a noi dispiace di aver prodotto non lo so, o di aver lasciato o di esserci ritrovati con questi 17 miliardi, 12 miliardi, tutti questi miliardi. Poi è ovvio che Magari potete tranquillamente anche dire ma non è colpa nostra, non è responsabilità nostra e fa parte di retaggi del passato, fa parte di qualcosa che arriva da trent'anni, per carità tutto legittimo, sono opinioni e valutazioni politiche, io sempre sul lato delle valutazioni politiche voglio, voglio restare, però a mio avviso insomma, sarebbe stato molto più responsabile politicamente, visto che siamo sempre qui massacrati di incompetenza, che noi non facciamo niente, che non abbiamo una visione della città. Città, che non spendiamo i soldi quantomeno mi sarei aspettato un pochino più di correttezza anche dal punto di vista politico dal punto di vista intellettuale cioè un riconoscimento formale di fronte alla città che effettivamente questa delibera eh, insomma, mette un po' in luce una problematica che certamente noi ci siamo trovati magari ve la siete trovati anche voi o qualcuno non di voi personalmente dico voi parte insomma eh, politiche cioè partiti politici o governi insomma del passato si sono ritrovati e quindi l'effetto finale è che la città di Roma ha le tasse, la tassazione IRPA è più alta d'Italia e provo a chiudere immediatamente Presidente, quindi io mi aspetto nelle dichiarazioni di voto, poi magari come dire, spero inutilmente che da parte del centrodestra e del centro-sinistra si dica guardate alla città, al Movimento 5 Stelle, a chi governa oggi ci dispiace di aver lasciato tutti questi debiti, effettivamente anche noi è una responsabilità. La responsabilità politica ce l'abbiamo, poi potete anche non farlo, però sicuramente nei confronti della città sarebbe un gesto importante. Grazie.